A tutti, abbiamo qui alla Gico abbiamo un'occasione oggi di una certa rilevanza direi. Carlo Cracco, eh, dire chi sia Carlo Cracco è, è tante cose, per cui io lascerei a te Carlo eh, di dire che cosa sei adesso, che cosa stai facendo adesso. Ma adesso mi porto a casa la stufa in innanzitutto perché è la mia l'hanno copiata dalla mia per cui no. Bene. Ho chiesto se era esattamente uguale ma ha detto di sì, Corrano. Manca la firma ma la, ci metto due secondi a farla. No, direi che insomma, abbiamo fatto un bel lavoro. Noi abbiamo aperto il nuovo ristorante a Portofino e appunto per la parte di cucina ci siamo affidati a Somec gruppo Somec e ovviamente poi di conseguenza con Gico e abbiamo, grazie a Corrado, a tutto il team e anche ad Andrea che non è qua credo in giro, però c'è, abbiamo fatto questa, questa, questa, questo progetto che è molto bello progetto di rilancio di, per il ristorante Portofino, era un vecchio ristorante chiuso da tanti anni per cui ci piacciono i progetti dove si può intervenire in maniera radicale ma allo stesso tempo con una grande storia dietro e farlo soprattutto attraverso degli strumenti anche innovativi e fatti su misura. Ecco, cui... io poi vorrei tornare su questo tema. Vorrei, prima di entrare in questo dettaglio vorrei chiederti, visto che tu insomma qualche anno sulla, sulla scena della cucina italiana ci sei stato, ci sei stato un grande innovatore, oltre che un personaggio che è diventato pubblico nel tempo. no? Sì, perché non ci sono ancora le finestre per la pensione esatto. da noi, <ride> le hanno chiuse, ci, no. sono, le, ci sono le sbarre. Ma com'è cambiata la cucina, se è cambiata in qualche modo in questi tempi? Cioè, qual è l'approccio adesso? Ah, dopo la pandemia è cambiato ancora. Era già cambiato prima, dal, io dico prima di Expo e dopo Expo, però diciamo già lì c'era stato un grande cambiamento, in meglio ovviamente, però dopo la pandemia credo che ci sia ancora di più una voglia di riscoprire da un lato la socialità, dall'altro il fatto di poter avere un'esperienza e soprattutto per noi, per chi come me opera nel, nel campo, nuove opportunità. Nuove opportunità che vuol dire anche nuovi partner, vuol dire nuovi progetti, vuol dire studiare e trovare nuove soluzioni garantendo sempre però qualità, affidabilità e tenuta nel tempo. Quindi in questo Senza modo, eh. dimenticare che oggi c'è anche qualcosa di digitale da integrare all'interno di queste macchine che può aiutare molto e noi l'abbiamo fatto grazie a tutti i problemi che comporta Portofino siamo riusciti anche a compensare i problemi strutturali attraverso la cucina. Io penso che da questo punto di vista sia importante avere un partner che riesce a seguire anche poi tra l'altro le esigenze di, di un cuoco evoluto che ha comunque, io ho conosciuto tra l'altro la persona che lavora con noi a Portofino che è bravissimo e tra l'altro ha vinto la finale di Emergente pochi giorni fa, ragazzo di 25 certo. anni che al fine è veramente molto molto molto bravo ecco eh, quanto è importante avere un partner che ti segua nella progettazione di una, di una cucina come si deve? è un aspetto che abbiamo sempre un po' tralasciato nel senso che usandola noi siamo abituati a impostarla come ci piace a noi in realtà è un processo molto più profondo e molto più complesso perché poi non è che la usi solo tu, non è che riesci a usare tutti questi metri di cucina, per cui hai la brigata e la brigata deve poter operare in modo eh, sincronizzato, in maniera pulita, in maniera sicura e soprattutto cercando poi di dare delle risposte molto veloci a quelle che sono le sollecitazioni, per cui il fatto di poterlo progettare abbiamo avuto la fortuna di aver avuto nella sfortuna la pandemia, abbiamo avuto il tempo per anche fissare alcuni paletti, trovare nuove soluzioni, soluzioni che poi abbiamo trovato anche all'interno poi nel momento del montaggio eh, difficoltose per cui siamo, La riusciti, logistica immagino siamo fosse... riusciti anche a superare quella, quella parte lì, ma non solo logistica, parlo anche di, di alimentazione, di contenimento dei costi, di, di gestione, sono tanti, tante cose attaccate a una cucina, non è solamente accendi e spegni. Direi. E, e questo... Ci ha fatto capire quanto c'è di margine ancora per poter lavorare su questo tema. Oggi, ancora di più, visto come sta andando la crisi energetica, no, che tutto rincara dalla benzina al gas. Ecco, ecco parliamo devo a questo dire punto che abbia, abbia, una volta ogni tanto l'abbiamo indovinata. Ecco, c'è un tema di cui si parla tantissimo, forse è un termine abusato, che è sostenibilità. Che rapporto hai tu con la sostenibilità? Sostenibilità, è, un tema vastissimo, mi sostenibilità rendo punto, però... è innanzitutto cercare di non impattare troppo sull'ambiente e devo dire che alla fine noi ci siamo riusciti perché non abbiamo... la cucina era già fatta, era escavata dentro nella roccia, tra parentesi la metà è quasi dentro nella roccia, metà è fuori e l'abbiamo solamente, eh, diciamo, resa fruibile, come oggi le norme obbligano a fare, ma quello che, diciamo, è stato fondamentale è recuperare tutto quello che c'era, come spazi, come opportunità, perché è ovvio che se uno potesse avere no, disegnare la cucina lavorerei di 300 m quadri, quadrata, questo qua, questo qua, non succede mai, per cui ti devi sempre adeguare a quelli che sono i locali, in questo caso noi non abbiamo toccato il locale, cioè la parte di strutturale, ma solamente l'interno, perciò mettendo in sicurezza e cercando di rendere al massimo la... La, la fruibilità e il comfort all'interno della cucina e ci siamo riusciti sotto tutti i profili avevamo un problema elettrico l'abbiamo risolto avevamo un problema l'abbiamo risolto cioè il fatto di poter essere così flessibili e non troppo invece andare no ho bisogno di questo, que devo portare, devo fare cioè, tutto l'insieme della progettazione alla fine ha fatto sì che non si vede che oggi quello è ritornato a essere un ristorante e dentro lì si cucinano 400-500 piatti al giorno. Miseria, veramente un numero, un numero importante. Cioè, grazie. grazie. Ecco, l'elemento sicurezza: <ride> tu hai accennato l'elemento sicurezza in cucina. Sicurezza sì, perché è un altro aspetto molto importante per i ragazzi, perché spesso siamo sollecitati in maniera molto forte e a volte puoi commettere anche degli errori. Per cui, il rush del servizio. Sì, il fatto di avere anche una... Garanzia, una valvola di sfogo anche attraverso la tecnologia ti aiuta a compensare a volte alcuni, alcuni problemi che possono sorgere e in cucina ne sorgono sempre. Per cui, più siamo capaci di ridurre il rischio e aumentare invece il comfort all'interno della cucina e mi riferisco a tutta la parte di estrazione dei, dei fumi eccetera eccetera abbiamo avuto un problema non so con i rumori l'abbiamo compensato siamo riusciti a compensare anche quello cioè tutto è stato studiato e fatto in modo che non ci sia un impatto violento sull'ambiente circostante quindi preservando in buona sostanza quello che è in buona sostanza preservando poi c'è tutta una parte di filosofia di cucina che abbiamo adottato a Portofino che è simile a quella che abbiamo qua, lì è ancora più facile perché siamo sul mare, a contatto con il fornitore, siamo sul mare per cui abbiamo scelto di non cuocere carne perché non c'è, c'è il pesce usiamo il pesce ovviamente e che pesce? Perché poi il se uno è... se uno ovviamente ha delle problematiche si vanno in incontro ma cercando di sfruttare al massimo il territorio senza andare a comprare in giro per l'Italia e questo ci ha aiutato tantissimo ovviamente il territorio perché è un territorio ricco a Milano è già un po più complicato però dove si può fare si fa. Carlo, parliamo di giovani, tu sei un mentore, sei presidente di una scuola. Di giovani. Di giovani, yeah. esatto. Lo ero. Lo sono stato anch'io. <ride> Però tu sei un mentore. Eccolo, eccolo là. Tra l'altro, noi abbiamo, abbiamo questo ragazzo che ho visto, visto all'opera. Sì, perché io l'ho abbandonato dalla, in un altro stand che doveva finire. Mattia è lo chef di cucina del Cracco Portofino. E viene da Bergamo. Provincia di Bergamo, da Clusone, eh, bello tosto, anche se l'età, 25, no? se non fa, anche... fa sembrare molto giovane, ma in realtà. Ecco il consiglio, che vabbè, tu glielo stai dando adesso, ma eh, il consiglio che daresti a un giovane che sta affrontando questo mondo che in questo momento tanto facile non è? <ride> Io i consigli cerco di non darli mai perché non è il consiglio che c'è bisogno, c'è bisogno di motivazione è la motivazione che ti fa alzare tutte le mattine e occuparti della cucina e del menù e della brigata e di, del ristorante, per cui più che i consigli sono le motivazioni e le motivazioni sono... Poi il motore di tutto quello che tu andrai a fare. Se hai una motivazione valida farai sempre il tuo lavoro molto bene, se non c'è una motivazione tale da farti ogni giorno metterti in discussione, ogni giorno fare quel lavoro, ogni giorno cercare di migliorare, ecco che tutti i consigli possono servire ma Sarà dura. Sarà molto dura, per cui la motivazione è il principale obiettivo. Senti, invece chiudiamo con una domanda filosofica, dove, dove va a finire la cucina di questi tempi? Vediamola fra in un arco di tempo di dieci anni, che, che tipo di percorso prenderà? Abbiamo visto tante tendenze che alla fine sono nate, sono morte, ma che cos'è che tiene in vita la cucina? cucina sta in piedi da sola basta vedere no? queste cose qui vanno oltre, il, vanno oltre il tempo no? è, un, è una cosa che rimane no? e tanto più è performante tanto più durerà nel tempo quello che sarà la cucina dipenderà molto anche da, da chi la fa ma la cucina va sempre avanti non è che la cucina sta ferma, se pensiamo a 30 anni fa quando io ho cominciato, voglio dire, sembra di essere all'epoca delle caverne quasi, no? E per cui. C'ero anch'io per cui. Per cui voglio per dire, dire. Non, il balzo in avanti è stato enorme. Mm. E questo grazie ai ristoranti, grazie alla tecnologia, grazie alla progettazione, grazie all'innovazione, a tutto, allo studio, alla ricerca. No? Però quello che forse più di, o, più di tutto oggi conta è avere un progetto, per cui cercare di pensare al ristorante sì come esperienza, sì come momento unico, ma anche sostenibilità. Impatto sull'ambiente, persone, benessere sulle persone, sul team, cercare di vedere un po' più in là rispetto a quello che può essere la cucina, perché poi la cucina noi ci divertiamo e grazie anche a tutto quello che oggi c'è di innovazione riusciamo anche a esprimerci in maniera più rapida, più precisa, a trovare nuovi, nuovi stimoli, però poi ecco ci vuole sempre un progetto un po' più profondo, un po' più innovativo, ma non innovativo perché andiamo a fare chissà che cosa, ma perché dobbiamo pensare che l'ambiente oggi è molto fragile, molto delicato e dobbiamo rispettarlo e conservarlo, se riusciamo a fare questo riesce anche il ristorante a ad andare avanti e andare avanti sempre meglio. Molto bene, hai usato un termine che, che mi piace, quindi mi hai dato lo spunto per un'ultima domanda, questa è l'ultima davvero, progetti. Tu hai usato un paio di volte il termine progetti, quindi a questo punto ti chiedo i tuoi progetti, perché insomma parlavamo prima di pensione che arriverà mai, no? quindi alla fine, anche perché non è... No, no, ma poi non, non è un tema, diciamo, io voglio dare danno, per cui mi piace spronare in qualche modo i collaboratori, no? Il progetto ce ne sono tanti, forse il progetto principale in questo momento è cercare di mettere ordine, cercare di trovare una strada un po' diversa rispetto a prima e soprattutto tenendo conto che forse qualcosa è cambiato. Forse. Forse. Bisogna perciò cercare anche noi di cambiare e di dare sempre di più in termini di offerta al cliente e dall'altra parte però cercando di costruire un team in grado di sopperire e di aiutare a, a fare questo lavoro. Per cui la parte forse più difficile in questo momento è proprio ricostruire un futuro insieme, sostenibile e che abbia un valore aggiunto. Magnifico. Carlo, grazie di questa bella chiacchierata, un applauso. Grazie a Somek, grazie a Gigo. Ringrazio appunto coloro che hanno permesso il progetto, perché poi, vedere, noi siamo bravissimi Ci a sognare. di venirti a trovare tutti No, no genere, ma noi siamo venire. bravissimi a sognare. Poi dopo vai lì e cerchi di dare una forma a questo sogno e a realizzarlo. Però qualcuno per che cui... ti aiuta a metterlo in forma. Sì, sì, ma rimane. qualche matto lo troviamo sempre. Fantastico. Grazie. Grazie, grazie. grazie.